Sono Rocco, eh, ho 63 anni, da più di 40 che lavoro in questa azienda che sarebbe la Nola Ferramenta di Sala Consigliina. Le mie mansioni sono quelle dell'ufficio acquisti, sono il responsabile dell'ufficio acquisti. La Nola Ferramenta nasce oltre 80 anni fa. Adesso siamo alla terza generazione, abbiamo iniziato, abbiamo, dico abbiamo perché ripeto, eh, lavorando da 41 anni nell'azienda, sento l'azienda anche mia, per cui dico eh, l'azienda, abbiamo, abbiamo iniziato circa 80 anni fa con una bottega da fabbro, vendendo alcune cosine tipo la Zappa, tipo le cose per l'agricoltura, ok? Gli utensili per l'agricoltura. Man mano, dato che la nostra è un'azienda molto, molto all'avanguardia, molto, diciamo, aperta, molto innovativa, molto con ampie vedute, da, una, da un dipendente che ero oltre 41 anni fa, siamo diventati oltre 30 dipendenti, per cui vedo che è un'azienda veramente molto, molto importante. Eh, siamo oltre ad avere la sede qui a Sala Consilina, abbiamo altri due punti vendita. Abbiamo una a Colleferro in provincia di Roma che è stata da noi aperta nel, nel, 90, nel, nel 90 circa e poi abbiamo aperto un'altra filiale circa 4-5 anni fa a Salerno Città. Per cui siamo presenti in tre punti vendita nel sud Italia. Ecco. L'acrino per noi è un fornitore storico, quando siamo partiti più di 40 anni fa trattavamo, la, trattavamo il prodotto inerente all'acrino, però poi col passare degli anni tramite lo sfoglio del catalogo, tramite, tramite la gente, anche tramite la gente, Abbiamo visto ci siamo resi conto che si poteva trattare questo marchio perché c'erano molti prodotti che potevamo trattare. Tramite lo sfoglio del catalogo, tramite la gente che ci ha, ci ha proposto questo prodotto abbiamo sposato questo progetto e grazie a Dio veramente siamo rimasti molto molto contenti perché ad oggi che poi abbiamo ancora di più aumentato le referenze ci troviamo molto bene ecco. Secondo me conviene, conviene secondo me, trattare Crino perché abbiamo avuto degli, dei risultati molto positivi, perché abbiamo, abbiamo, ci siamo resi conto che, avuto, che la, la merce è quasi sempre disponibile, è, è, arriva in brevissimo tempo rispetto ad altri fornitori. E poi la cosa secondo me molto molto importante eh, che può essere il valore aggiunto dell'azienda, secondo me anche il servizio post vendita e la cosa molto importante è il rapporto che ho avuto anche con il signor Giuseppe Brivo che, che, che mi risolve tutti i problemi a cui io faccio riferimento. Questo lo devo dire, veramente lo dico con tutto il cuore. Sto forando che io non mi disturba e... Ma solo Crino? Sta senza pensiero. Ma solo Crino? Ti, Ti fa, fa forare. forare? Ma posso fare pure. Via. Via. Vieni da pigliare la punta, via. Mettiamo la fila, aspetta.